Gaspari ricorda Zuzzurro, eravamo un'anima sola, senza di lui la mia vita stava andando a rotoli. In foto, Credits, Frezza la Fata, IPA. All'isola dei famosi 2018, Nino Formicola si è commosso ricordando Andrea Cipriano Brambilla. Insieme costituivano il duo comico Gaspare e Zuzzurro. Il suo compagno di avventura e cognato si è spento il 24 ottobre 2013. Da allora la strada è stata in salita per Nino, che ancora sente forte la sua mancanza. Lo sfogo di Nino Formicola. Nino Formicola si è sfogato con gli altri naufraghi. Il comico ha parlato delle difficoltà incontrate dopo la morte di Zuzzurro, dopo la morte di Andrea, in quel momento storico lì ero un po' sottosopra, perché la mia vita stava andando a rotoli. Io mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo di debuttante. Credetemi, trovarmi a fare il debuttante a 60 anni non è stato per niente divertente. Elena Morali, allora, gli ha chiesto se non avesse mai messo in conto lidea di restare da solo. Formicola, tra le lacrime, ha replicato, no, perché quando lavori in coppia, in realtà non sei in due, che è anche un'anima terza che lega le due anime e fa sì che uno più uno faccia tre invece che due. Formicola vorrebbe chiudere la carriera con una nota positiva. Lo sfogo di Nino Formicola è proseguito in confessionale, non essendoci più Andrea mi sono dovuto rendere conto che avrei dovuto urlare alla gente a casa signori, Gaspare che è ancora. Il motivo per cui sono qua. Gaspar è qui e vuole chiudere la sua carriera con una cosa televisiva bella, un modo intelligente di fare la televisione, come si è fatta fino a poco tempo fa. Il ricordo della prima registrazione da solo. Infine, ha ricordato quando per la prima volta dalla morte di Andrea Brambilla è andato in scena da solo, io mi ricordo il terrore della prima registrazione. Non riuscivo a entrare. Ho dovuto rifare tre volte la registrazione. Una cosa che in carriera non mi era mai successa. Scusatemi, non è mia abitudine, non avrei mai voluto farlo perché quando vedo la gente che piange in televisione a me girano i coiuni.